Eh, Guido, Guido Bolatto prego Guido Me, vedi ti mettiamo in mezzo eccoci allora mi sta da capire chi è il buon ladrone tra voi due ah sicuramente lui eh, Guido siamo oramai in chiusura di questa avventura lunghissima fatta beh, da tante cose fatta dagli incontri nel Book Lab, eh, uno spazio dedicato al mondo dell'editoria, a vario titolo, nella filiera, nei suoi vari prodotti e risultati finali animato da Camera di Commercio. E poi qua dove di fianco a voi, insieme con voi, abbiamo raccontato storie di imprenditoria, ma anche storie di libri, storie di eh, volontariato, eh, storie di guerra storie, e storie di pace. Il, eh, il consuntivo l'abbiamo fatto con Nicola la gioia prima in diretta dal tuo punto di vista stancante sicuramente un grande impegno per la Camera di Commercio per noi, eh, cosa, cosa puoi dire di questo risultato? Ma intanto non so se Nicola aveva già portato i risultati della, dei biglietti ma quest'anno gli spettatori, cioè i partecipanti al salone sono stati 168.000, quindi direi un risultato un molto, molto buono e quindi intanto questo è il primo dato, essere, siamo ottimisti per, e, e positivi per il numero di partecipanti. Ma tra, intanto si vedeva già dal primo giorno con le code, i ragazzi che giravano per gli stand e direi questo, l'abbiamo detto il primo giorno, è il vero... La vera soddisfazione di questo salone, no? un ritorno alla normalità, un ritorno in presenza. E, e ha quindi... contato il fatto che siamo stati, stati fermi due anni? Eh, sicuramente allora, state parlando. Io sono, mi sono permesso di andare a prendere un ospite illustre che facciamo accomodare anche qui, a solo cinque minuti, Fabrizio mi Curci, capo della Protezione Civile. Molto lieto. Buonasera e benvenuto. Che salone è stato, Fabrizio? Ma rapidamente grande entusiasmo, grande presenza, Abbiamo grande dati, eh? molto bello, molto positivo, è sempre un appuntamento positivo ma quest'anno credo che eh, si respiri veramente un'area diversa, io ho avuto il privilegio di essere qui l'anno scorso, eravamo ancora un po' traumatizzati dal, dal covid no? e con la parte delle, delle vaccinazioni Quest'anno si respira un'aria un nuova, veramente una grande, un grande punto di ripartenza diciamo, per il settore, per la città e, e per i cittadini, perché poi è un grande punto d'incontro, no? quindi molto positivo. Guido, per una volta posso lasciare a te l'onere di, di, di, no, fa, no, di fargli una, no, no. Di fargli una, una domanda? Come è stato dal punto di vista della protezione civile eh, il salone? Immagino che non siate solo stati impegnati con lo stand. No, allora, come Dipartimento nazionale noi con lo stand, grazie a Dio, abbastanza poco per tutte le questioni che fa il territorio e lo fa magnificamente. Eh, il Dipartimento segue sempre quelle che sono anche le azioni culturali nazionali perché ehm, un sistema di protezione civ civile vivo eh, deve cogliere il fermento eh, che esiste, quindi questo, questo momento di ripresa. Eh, personalmente siamo stati in giro per gli stand. Abbiamo visto, abbiamo fatto un paio di presentazioni. Abbiamo parlato con il prefetto Gabrielli eh, di protezione civile in un incontro diciamo, molto seguito. Quindi eh, ripeto, eh, è un segnale: noi viviamo anche di segnali. Un segnale al quale il Dipartimento guarda con grande attenzione. Giovani e imprese per costruire il futuro. È il claim che abbiamo tenuto insieme con Camera di Commercio Salesiani e Rete 7. Guarda, mantengo la promessa, ti avevo promesso 5 minuti, quindi questa sarà la nostra ultima domanda, eh, quanto è importante il lavoro di educazione, di prevenzione con i giovani per offrire a loro un bel futuro? Ma noi siamo in un momento straordinario perché c'è questa voglia di ripartire, c'è la consapevolezza eh, che si deve ripartire dai giovani, i giovani sono veramente il nostro grande motore, eh, il tema delle imprese è un tema centrale, non si può ripartire senza impresa, investimento, mercato, e il ragionamento eh, della costruzione del futuro, quindi eh, sono parole chiave che fanno parte poi anche della nostra società, noi come protezione civile diciamo sempre se vogliamo eh, essere vicino ai bisogni delle persone dobbiamo capire quali sono i bisogni delle persone e quali saranno i bisogni delle persone, quindi ci interessa molto la costruzione giovane, imprese e futuro perché eh, chi immagina un sistema di protezione civile pronto deve immaginare un sistema di protezione civile pronto anche a comprendere dove stiamo andando eh, quindi per noi è una sfida alla quale vogliamo essere presenti grazie grazie grazie, grazie. davvero a voi grazie, grazie all'ospitalità grazie mille buona giornata e buona conclusione del grazie. salone piccola sorpresa ti abbiamo ho visto, fatto ho è l'ultima però o ce ne sono eh, poi no, non lo sappiamo perché il salone è vivo cioè noi, noi da qua non sappiamo che cosa capita no, noi lo vediamo qua no, noi lo vediamo qua che cosa succede e però è proprio un'esperienza live però anche nel, nel governo delle imprese nelle indicazioni delle imprese credo che la capacità di adattabilità capacità di improvvisare di improvvisare che e tra l'altro è tipica nostra italiana di adattarsi alle esigenze sì per finire il ragionamento di prima eh, quindi è stato un salone molto positivo il salone della ripartenza inserito in un maggio straordinario in cui ci sono stati eh, eh, tantissimi eventi ci saranno ancora anche nella prossima settimana altri eventi e per noi della Camera di Commercio è stata l'occasione un po' di uscire fuori dal, dai nostri uffici no? del presentare un po' Una parte dei nostri servizi, quelli più collegati all'editoria, anche raccontare questo mondo dell'editoria da diversi punti di vista, soprattutto dal punto di vista delle professioni nuove eh, collegate alle nuove tecnologie, il design, eccetera. Siamo molto soddisfatti di come è andata perché facciamo prima, appunto il punto con le persone che hanno lavorato più direttamente sullo stand agli eventi c'è sempre stata una buona, buonissima affluenza questo punto allestito con voi salesiani e con Rete7 ha funzionato benissimo siamo stati molto presenti sui media, soprattutto i social e, e poi c'era anche la televisione c'era anche Youtube ma soprattutto la presenza su Stoccia è stata notevole, mai abbiamo avuto una presenza così forte in pochi giorni, per cui siamo davvero soddisfatti dell'esperienza e adesso mi, mi lancio in avanti un format che credo vada replicato Insomma, noi non possiamo che prossimo... ringraziare mi faccio voce anche di Rete7 e altri partner per no, no. l'opportunità no, noi che ringraziamo voi, tutti per il lavoro che avete fatto in questi giorni, Poi è hai stato visto quanti belli visi giovani, eh? tanti giovani che, che ci hanno creduto. È vero, avevano un piccolo guadagno, perdevano qualche giorno di scuola <ride> o forse partecipavano a una scuola diversa. Un cosa, esatto, qualcosa di diverso, qualcosa più vicino al mondo reale, al mondo del lavoro, con professioni nuove, professioni che però avranno un largo futuro, quindi per loro credo sia stata davvero una bella esperienza. Un saluto per i nostri telespettatori, i prossimi appuntamenti di Camera che ti piace sottolineare, noi abbiamo ricordato in, anche con una bellissima intervista il Maker Fair che è qua vicino, sì, prossimo. La, la, la, tra due settimane il Festival dell'Economia e Maker Fair. Sono due eventi a cui noi partecipiamo, a cui diamo sostegno, Maker Faire in particolare è organizzata da noi attraverso Torino Incontra e l'idea è quella appunto di rilanciare, lanciare anche su Torino la fiera degli smanettoni, dei ragazzi un po' nerds magari, no? ma che appunto utilizzano, usano le nuove tecnologie anche per divertirsi, perché ricordo sempre c'è anche spettacolo dentro la Maker Fair, non sono solo Roboego ma c'è il Dronodromo un posto dove i droni si sfidano in un percorso ad ostacoli quindi sarà anche divertente da vedere e questi maker che sono per smanettoni, l'abbiamo visto l'abbiamo proprio costruiti qua nel, nello stand di Camera di Commercio diventano anche un modo per recuperare chi ha più difficoltà scolastiche i cosiddetti NIT eh, quelli che rischiano di essere invece emarginati sì. Eh, grazie Don Moreno, grazie a tutto lo staff di Rete 7 e a tutti coloro che hanno lavorato allo stand.